di alcune funzioni utili per lo studente universitario eh, che può ehm, scaricare appunto la app compatibile per telefonini e tablet eh, con i principali sistemi operativi eh, Android e, ehm, e iOS.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 teorici su, sull'applicazione stessa, ma anche perché ha permesso agli studenti di lavorare sul, sul campo, di mettere in essere la progettazione stessa dell'applicazione, dell partendo proprio dal, dal concept principale e dagli obiettivi del, del progetto.